La pubblica amministrazione ha il dovere di sviluppare le proprie competenze digitali, però allo stesso tempo è anche responsabile della cultura digitale di tutti i cittadini. Un cittadino capace di accedere all'informazione pubblica e ai servizi online, o capace di segnalare un problema urbano o un disservizio usando il telefono, o capace di partecipare in modo attivo a una discussione sui social media, è un cittadino coinvolto. Oggi si usa il termine engagement, si parla di smart citizen. E una cultura digitale diffusa mette la pubblica amministrazione nella condizione di servire meglio i propri cittadini e di operare in modo più efficiente ed efficace. Spendere in cultura e in competenze digitali per la pubblica amministrazione è un investimento con un alto ritorno qualitativo. Significa avere poi più successo nell'erogazione dei propri servizi. Sentiamo Agostina Betta che ci racconta il progetto Pane Internet della Regione Emilia-Romagna, una delle esperienze più significative in Italia. La Regione Emilia-Romagna ha ritenuto importante investire sulle competenze digitali. Perché e con quali obiettivi? La Regione Emilia-Romagna ha ritenuto già dal 2009 eh, necessario investire sulle competenze digitali dei cittadini, naturalmente con un'evoluzione in questi anni. La prima necessità che si era verificata anche appunto dai dati del benchmark e dai dati statistici era appunto che c'era nel 2009 una percentuale sotto il 50%, eravamo sul 40% e poco più di, di cittadini che non utilizzavano internet, cioè che utilizzavano internet, per cui è in particolare in particolari fasce Utilizzi, i dati dicevano che l'utilizzo era veramente molto molto basso, in particolare i cittadini anziani o comunque, come ancora oggi, la fascia d'età tra i 45 e i 74 anni è la fascia che utilizza meno internet e comunque che non utilizza le tecnologie. Pertanto abbiamo ritenuto importante eh, fare un progetto che eh, offrisse ai cittadini la possibilità di acquisire le competenze necessarie in un primo momento appunto di accesso alle tecnologie, cioè questa alfabetizzazione di base, dando loro la possibilità di utilizzare le tecnologie e con un focus in particolare su internet e l'eventuale uso dei servizi che internet offre per cui eh, gli obiettivi appunto erano quelli di eh, da un lato di offrire di fare un'offerta al cittadino per cui eh, la regione ha stanziato finanziamento per fare corsi gratuiti questo proprio per sensibilizzare e avvicinare quel cittadino che è escluso e non è tanto convinto se è in grado di utilizzare le tecnologie dall'altro anche il progetto è stato svolto con una modalità tale da sensibilizzare anche le, eh, gli enti locali e di le scuole, infatti i corsi sono stati fatti in molte scuole, per cui di cercare di cominciare a creare quella rete necessaria per, per poi sviluppare il progetto. Quali competenze digitali di base per il cittadino avete individuato come strategiche? Dopo questa prima esperienza purtroppo ci troviamo ancora ad avere un numero piuttosto elevato di cittadini sempre nella fascia d'età 45-72 che non utilizzano intra per cui rimane sempre come prioritario oh, almeno di cercare di includere il più possibile questi cittadini e offrire loro Formazione. Però consideriamo appunto le competenze digitali un pochino più tutto tondo, per cui competenza digitale di base del cittadino, l'accesso a internet, ma poi anche una fase successiva di uh, acquisizione di una maggiore consapevolezza e competenza nell'uso di internet, dei servizi, dell'uso del, degli strumenti di comunicazione, del, del web, del, del, di Facebook, dei social e quant'altro, ma nello stesso tempo offriamo anche servizi personalizzati per cui il cittadino va nella biblioteca o in altro luogo dove può trovare un facilitatore digitale che risponde ai propri bisogni, non so, l'utilizzo di un servizio, la ricerca di un'informazione, il miglior utilizzo del, dell'email o quant'altro, della posta elettronica. L'altro aspetto invece è che la cultura digitale, per cui stiamo a offrire anche ai cittadini eventi, conferenze, laboratori o quant'altro, e qui parliamo di un target molto ampio di cittadini adulti, ma anche di giovani, per, appunto la cultura digitale, cioè eventi che rientrano nelle aree, possiamo così, di un maggiore uso consapevole, di un maggiore uso critico, di un uso sicuro e uso creativo. Queste sono un po' le quattro aree dove, diciamo così, le attività di cultura digitale possono trovare appunto i loro obiettivi. Per cui tutto questo, diciamo così, eh, ripreso anche, abbiamo utilizzato anche il modello europeo di riferimento Digicom che appunto offre uh, un modello di riferimento per la competenza digitale in quattro aree specifiche che è l'informazione, la comunicazione, la creazione di contenuti il e il problem solving, Per cui abbiamo rivisto tutti i materiali didattici in questa ottica e abbiamo appunto dei nuovi materiali didattici che vanno a coprire queste aree. Naturalmente per il cittadino adulto appunto della fascia, maggior fascia di riferimento, uh, queste competenze le acquisirà in alcuni casi a livello A, B, C, in altri casi ci fermiamo a livello B, però diciamo che cerchiamo di coprire queste aree in maniera che il cittadino che, che fa sia il corso di alfabetizzazione 1 che 2 si trova ad avere effettivamente acquisito una competenza digitale trasversale come è indicato dalla Unione Europea. Avete considerato qualche differenza tra le competenze digitali del cittadino e del cittadino che lavora? Abbiamo fatto due esperienze come tipologie sui cittadini che lavorano perché non è proprio la nostra competenza e più diciamo così sarebbe l'assessorato alla formazione professionale. Però abbiamo fatto un'esperienza con i centri per l'impiego per i cittadini disoccupati in cerca di lavoro con basse competenze informatiche per cui sono stati fatti dei corsi, di, diciamo così, di alfabetizzazione con focus specifici sulla ricerca di lavoro online. Per cui, prima le basi per poter entrare in internet, utilizzare gli strumenti internet, e poi un focus specifico sulla ricerca-lavoro. L'altra esperienza, invece, l'abbiamo fatta con un progetto nell'ambito delle zone terremotate, che si chiamava Pane Internet oltre il sisma, dove lì è stato proprio rivolto eh, e finanziato proprio anche dal, dal, dal sessorato della formazione a cittadini, lavoratori, in particolare quelli eh, dipendenti, cioè proprio che, che lavorano, e eh, lì sono state date competenze più ampie, a parte appunto la prima parte alfabetizzazione, ma soprattutto l'uso del web per promuovere il proprio lavoro, il marketing, la vendita di prodotti ed è stato molto apprezzato, specialmente perché potevamo, avevamo quella fascia di lavoratori, alcuni in azienda, ma altri commercianti, il fioraio, il, il panettiere che difficilmente riescono a, a fruire di, di formazione specifica per poter, diciamo così, promuovere la propria attività. Che azioni avete realizzato o state avviando all'interno del progetto Pane Internet? Siamo partiti appunto con uh, il progetto Pane Internet che aveva l'obiettivo di offrire formazione, per cui abbiamo uh, formato 12.000 cittadini in, vari, in più di 100 comuni della, della regione, eh, cioè gli abbiamo sostanzialmente fatto un corso di alfabetizzazione per cui ci siamo proprio rivolti a coloro che non utilizzavano e non sapevano utilizzare le tecnologie poi abbiamo introdotto il servizio di facilitazione di cui parlavo prima per cui con le biblioteche eh, che si sono offerte volontariamente è stato sperimentato il servizio di facilitazione digitale abbiamo formato i facilitatori digitali che sono volontari o operatori delle biblioteche principalmente, i quali durante la settimana, un'ora, due, tre giorni, insomma, a seconda della disponibilità, offrono ai cittadini il servizio di facilitazione, cioè rispondono ai loro bisogni e li accompagnano ad approfondire l'uso di internet o a risolvere problemi se ne hanno. Dopodiché, eh, come diciamo così, dal 2014 abbiamo messo in campo un'azione più di sistema, cioè eh, pensiamo che sia il territorio, cioè che gli enti locali debbano offrire ai cittadini un'offerta continuativa, organizzata e sistematica di formazione e servizi per la competenza digitale dei cittadini, i quali, come dicevo prima, non, non è, per i quali non è sufficiente offrire solo l'alfabetizzazione ma è necessario dare loro la possibilità di, di eh, acquisire una maggiore competenza, di risolvere un problema e soprattutto di eh, avere alcuna consapevolezza sui temi della cultura digitale. Per cui proponiamo al territorio, in particolare alle unioni di comuni come diciamo così, a livello istituzionale, e ai comuni capoluogo di costituire, eh, li abbiamo chiamati i punti pane Inter, cioè un, delle piccole organizzazioni a rete che eh, mettono un po' a sistema anche tutti i soggetti che sul territorio fanno attività di formazione come possono essere le associazioni, i centri sociali, le università della terza età. E organizzarsi con il nostro supporto affinché si, si, si pianifichi un'offerta, come dicevo prima, di alfabetizzazione, di, secondo, di formazione di secondo livello, di servizi di facilitazione digitale e eventi, eh, laboratorio o quant'altro di cultura digitale. È un'attività impegnativa nel senso che noi alle. A queste istituzioni offriamo un finanziamento per poter iniziare a organizzare queste attività, chiediamo una pianificazione triennale delle attività e eh, li accompagniamo con un centro servizi che offre a tutto il territorio eh, diciamo così, servizi di formazione, tutti i materiali didattici, la progettazione, avremo anche un proprio un catalogo dei materiali didattici, la comunicazione, abbiamo appunto un'unica immagine coordinata e diamo un kit al territorio per la comunicazione, eh, la, segreteria, la segreteria organizzativa, eh, anche il solito camper nostro che, che può girare per raccogliere iscrizioni, ma anche promuovere servizi online sul territorio degli stessi comuni e eh, soprattutto appunto un accompagnamento uh, a tutte le a loro, a, alle attività che loro programmano e pianificano.